Andrea buongiorno, spero tutto bene, come stai? Ciao Max, eh, guarda c'ho gli occhi che stanno lacrimando e... Ah, eh, ho messo sulle lenti e mi hanno dato un fastidio bestia oggi e quindi ho dovuto mettere gli occhiali per fare gli unboxing. L'altro unboxing non è andato a buon fine, quindi ti lancio un pacco, questa volta mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche di questo prodotto che ti consiglio di aprire con un taglierino, sei pronto? Non ho il taglierino quindi non sono pronto, ho lasciato pure le chiavi di là, ma va bene dai, ce la possiamo Vai. fare. Oggi arriviamo a livelli davvero indecenti, guarda. Procedi dai! Cioè, non qua. sapevo che un prodotto GPS potesse aiutarti a fare l'unboxing. <ride> non rompermi la scatola che poi... <ride> è quello il problema, che mi hai detto così guarda che lavoro di filo che sto facendo guarda qua, guarda che lavori che mi fai fare non fai partire il cronometro, vero? vai un foglio maglietta pantaloncini e... dimmi che non è nera però non è nera, è bellissima, sembra bella, sembra bella Onestamente vale la pena. Quanto pesa? 260. Come 250. il modello precedente, è rigido o flessibile? È rigida. È rigida, ha la piastra quindi. Paybox in carbonio. L'altra aveva la piastra in carbonio, sicuro, eh. il primo modello. Questo secondo modello non lo so. Allora, sin quanto non posso guardarlo, però se vi dici così, allora è la Deviate che stavamo aspettando. È la Deviate 2. La Nitro 2. Power plate devo guardare wow che colori zarrissimi questo qua era il colore di forse che delle scarpe di volta di 5-6 anni fa a qualche manifestazione importante, sì, sì, assolutamente ed è migliorata in molti aspetti. Beh, sto vedendo, è <ride> migliorata del colore, davvero zarrissimo. Bella, c'è tanta schiuma, tantissima schiuma. Uh, c'è tanto nitro Elite nella parte dell'avampiede, poi soprattutto nel tallone, non tantissimo. L'altro dovrebbe essere nitro normale, dobbiamo guardare in giro battistrada del della Puma... Il Puma Grip. Il piatto qua è power plate, però non, non so se è quello in carbonio, adesso guard guardiamo. Andrea, facciamo una cosa, provatela un secondo e mi dici che numero, se è stesso numero o mezzo numero in più. Ricordiamo comunque che Puma sul numero europeo eh, ha una numerazione diversa, magari metto in sovraimpressione i diversi numeri eh, le provo così dai ti dico il numero va bene dai facciamo due minuti di pausa e poi ci ribecchiamo qua la maglietta è dello stesso colore zero delle scarpe ho visto andrea allora cosa ne pensi di questa deviate nitro 2 che sembra migliorata a livello di parecchie caratteristiche Stavo guardando fin dove arrivava la, la piastra in carbonio, stavo cercando di tocchicciare ma non riesco a capirlo. No, te l'ho detto le, la mescola. A parte che questa qua bianca non, non so se è nitro elite, ma è comunque morbida. Il eh, nitro elite si sente che è davvero una schiuma, una delle migliori che abbiamo provato. Non mi ricordo il modello, il primo modello, il, il grip com'era. Qua vedo l'intagliatura a goccia e non lo so, bisogna, bisogna testarla. Uh, ahimè la testeremo anche sulla pista bagnata mi sa, la settimana prossima una scarpa ben fatta, semplice diciamo e. Cosa ne pensi della calzata di questa scarpa? Allora la calzata mi sembra abbastanza abbondante prenderei lo stesso numero ma è abbastanza, è abbastanza lunga cioè c'è spazio in avampiede poco male solo una calza fine utilizzerò una calza un po' più spessina e credo che... no, a parte che non avevo neanche problemi così, ma in generale con una calza un pochino più, più spessa, zero problemi ancora. E invece come hai visto la flessibilità è una scarpa più rigida o più flessibile e eh, riesci a piegarla con la mano? Io ho paura, l'altra volta ne hai piegata una di scarpa col carbonio, ho paura, cioè... Forse, ma ho davvero paura che si spezzi a metà, quindi... No, questa, questa non si piega. No, infatti arrivi al massimo così e ho paura di forzare di più. Non lo so, ormai ci siamo abituati con le scarpe col carbonio che hanno questa rigidità, quindi non... io e credo neanche te abbiamo mai trovato problemi con questa rigidità della scarpa, anzi qua c'è comunque tanta, tanta mescola nell'intersuola, quindi credo che non ci saranno grossi problemi di sorta invece una critica che era sul primo modello che comunque invece non è assolutamente un punto di criticità del secondo modello era il tallone che tra virgolette tagliava secondo alcuni un po' la, la pelle Cosa ne pensi di questo secondo modello? Guarda, ho studiato poco, il primo modello ormai quanto tempo è passato da quando l'abbiamo testato, o meglio, quante scarpe ne abbiamo testate dopo, ma lo vedo qua abbastanza imbottito, si schiaccia, si, cioè, si schiaccia. è abbastanza morbido, non c'è una conchiglia eh, di plastica, e sembra cartone, non saprei dirti, comunque materiale abbastanza morbido, e, no, questa credo assolutamente che non, te, non taglierà mai nulla. È un tallone che forse sì, beh, scarico così apposta per correre forte e ci sta quindi che non ci sia una, una grossa conchiglia. Invece tomaia e lacci come l'hai visti e è... cosa ne pensi del bloccaggio del piede? Guarda, parlare male di una tomaia così sgargiante faccio fatica. Eh, no, è davvero un colore clamoroso, però co mi ricorda un po' quella vecchia, adesso così a. A vecchi ricordi è un materiale strano sembrano due come si può dire due due strati abbastanza traspirante perché si vede in mezzo adesso non c'è il sole per farla però ma si vede è una, una tomaia abbastanza leggera perché ho visto che c'è questo power tape quindi una specie di, di scotch uh, che, che tiene la scarpa un pochino più stabile e i lacci mi sembrano quelli piattini non dovrebbero questi slacciarsi li proveremo io poi vabbè faccio sempre il triplo nodo perché non voglio fermarmi ad allacciarle però eh, mi sembra che siano beh piatti così non dovrebbero proprio slacciarsi quindi a livello di battistrada come l'hai vista e eh, che sensazione ti ha dato nella corsetta che hai fatto qua in pista? Beh la pista qua a Garbagnate è fasulla perché è praticamente cemento e piatta allora abbiamo provato già sugli altri modelli il, il Power Grip teneva, teneva molto su strada sicuramente anche su pista bisogna riprovarla qua a sulla pista di, di plastica barra cemento bagnata e e possiamo, possiamo dire di più, però fondamentalmente su pista bianca e asfalto cambia benissimo. Eh, ripeto, poi c'è questa eh, intagliatura della, del battistrada un po' bizzarra perché sembrano delle gocce, e, però credo che, che faccia proprio la sua porca figura sulla pista bianca. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, stay strong e mi raccomando Cerca di allenarti nei prossimi giorni. Eh, ma lo stesso vale per te, però dai ci stiamo allenando e niente, eh, via. Per fortuna che sono arrivate le scarpe nuove, almeno facevo un po' di chilometri in più per la maratona.